Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di in cucina da Chris In cucina con Chris, in cucina con Chris. Cucina con Chris, in cucina con Chris. Ciao Ma che ci avete creduto? Ma vi pare? Ragazzi, ci stanno anche. Ma diceli. Ma che, ci siete rimasti male? Dai vabbè, magari facciamo un'altra volta, eh? <sussurra> Questo è un fenomeno molto difficile da vedere e di solito i canali che chiudono sono proprio quelli che ti piacciono tanto e invece quelli chiodi rimangono lì anche se li porti via l'Xbox. Ma che se fanno ste cose? Ma cosa porta un canale a chiudere? Beh, i motivi sono tanti. Prima di tutti è che YouTube è per i rompipalle, tutti bravi a parlare, tutti che improvvisamente sono diventati i massimi esperti di tutto. Ma per favore, la verità è che non c'è niente da fare e fa una stappata di carta e l'altra lasciare un commento così per non far dimenticare al creatore che esistete. Un altro motivo può essere che lo youtuber non sa più cosa fare, ha finito tutte le idee, ha il blocco del creatore, e quindi l'unica soluzione sarebbe andare a fare cose miste già mille volte o andare a copiare i contenuti di altri canali. Sì, ho detto una stronzata, un canale non chiuderebbe mai per questi motivi. Ma in fondo chiunque con i motivi è qua aperto il proprio canale. Chi per passione, chi per la fama, chi per i soldi e chiunque avrà i suoi motivi per chiuderlo. C'è anche chi è sopraffatto dal proprio canale. Questo succede a chi ha molte persone che lo seguono e quindi non riesce più a stare già dalle esigenze dei propri utenti. I contenuti cominciano a uscire sempre più raramente o a diminuire di qualità, fino ad arrivare a un punto dove il proprio canale diventa solo un peso e quindi l'unica soluzione è chiuderlo. Ma un altro motivo ha gli stessi sintomi, la chiusura perché non si ha più tempo. Penso che questa sia la scelta più difficile, essere costretti a rinunciare alla propria passione. Voi, che fareste? Come vi comportereste davanti a questi casi? E quale motivo arrivereste a chiudere il vostro canale? La verità è che YouTube è un mezzo potentissimo e troppo sottovalutato, e per chi realmente fa video per passione, rinunciarci una scelta durissima, ma purtroppo, prima o poi, tutti ci troveremo davanti a questa scelta.